Allora partiamo con la nota tecnica, veniamo ripresi, quindi se c'è qualcuno che non vuole essere ripreso e vuole che venga cancellata la propria immagine, lo dica subito. E comunque insomma, siamo qui tutti assieme, l'ho detto, quindi l'abbiamo registrato. E... Questa è la nota tecnica più, più banale, adesso a parte gli scherzi, allora perché ci sono io e non Luca? Eh, Luca fai sentire la voce? Ecco, è finita. Quindi senza voce allora io già avevo pensato di venire, mi chiamo Cristiano Spadoni, fratello di Luca e di eh, Emanuela. E di lavoro faccio il giornalista e mi occupo di agricoltura e Luca mi ha detto ma dai vieni al Menti in Circolo perché questa sera ci sono tre esperienze molto belle allora magari dai, può essere interessante io allora ho detto va bene con gli ala sistemati i figli perché naturalmente sono anche due bimbi piccoli da, da organizzare però si sono incastrate tutte le cose come in un bel puzzle e quindi insomma siamo qui per eh, vivere assieme un po' questo momento che è inserito in tutta una serie di eh, incontri che il Circolo Silvio Pellico organizza e questa sera dedicato anche a un aspetto non solo di, di ascolto e di confronto, ma anche di degustazione. Mm, allora, nel, quando così, nel mio lavoro eh, mi metto a confrontarmi anche con eh, le realtà eh, come queste, ecco, che magari qualcuno lo conosco già da un po' più di tempo, alcune altre avrò modo di conoscerli insieme, eh, quello che si tenta di fare è proprio quello di vedere quali sono le, le radici di queste realtà, da dove vengono, eh, il luogo, il territorio, siamo molto vicini in questo caso, io magari ho a che fare con realtà un po' sparse in giro per il mondo, però eh, sicuramente eh, ci sono tante storie belle che sono legate alle passioni che hanno le persone, alle difficoltà che ci sono ogni giorno perché siamo eh, sulla terra e sotto il cielo, eh, questa è una cosa normalissima perché si occupa di, di agricoltura e quindi siamo in, in balia di tutto quello che, che succede sia di bello che, che di brutto, ecco. quindi è una cosa eh, normale, sono le difficoltà da, eh, che, vengono, che si incontrano eh, ogni giorno e c'è cioè, bisogno di pianificare molto, progettare e, e bisogna essere sia dei ricercatori che dei commerciali sia degli esperti di, di marketing che magari bisogna imparare a parlare in tante lingue diverse perché spesso ci si può incontrare anche con dei mercati soprattutto per quello che è il made in Italy che è veramente apprezzato in tutto il mondo mm, qualche cosa vi dirò io qualche parola invece la farò dire ai nostri ospiti e quindi eh, beh, intanto grazie al Circolo Silvio Bellico che ci ospita, eh, le riprese dopo saranno anche eh, condivise con i vari canali e le daremo direttamente anche ai nostri ospiti, e quindi anche su, eh, su AgroNotizia che è la testata per cui lavoro dopo eh, condivideremo anche questo video, anche perché è proprio... Mh, anche intorno a noi abbiamo eh, delle storie che sono molto importanti ecco, che ci raccontano proprio quella che è l'agricoltura del, del nostro territorio che ha veramente tante cose da, eh, da raccontare Allora, mh, un po' di tutto passiamo dalle produzioni vegetali alle produzioni animali fino al vino Allora, andiamo in ordine dalla destra a sinistra eh, e quindi eh, prima saliamo in collina quindi siamo sui 400 metri e ci sono due aziende che collaborano fra di loro e quindi questa è già anche una, una bella storia di, di, di vicini che si aiutano a vicenda e mm, siamo nella zona della Bordona allora vi presento Alvaro e Alessandra che sono di due realtà allora che si chiama che appunto l'azienda agricola e biologica Bordona di Alvaro e invece Alessandra eh, fa parte all'azienda agricola dell'azienda del prete Dico due cose io e poi dopo magari vi faccio qualche domanda. Allora, parliamo di eh, vacche pezzata rossa nella tenda eh, agricola Bordona. Vacche non mucche, si dovrebbe dire. Quindi eh, usiamo il termine, il termine giusto. Eh, quindi eh, Alvaro ha sia appunto questo allevamento con 50 capi sia proprio il caseificio. Al caseificio non arriva solo il latte delle sue vacche ma arriva anche il latte delle... Capre di raffa Sarda, delle pecore di raffa Sarda, quindi degli ovini, eh, sono 220 che sono quelli di, di Alessandra. Ecco, quindi eh, c'è questo eh, ciclo circolo virtuoso e quindi nel eh, caseificio eh, del Varro si produce sia il, mh, eh, il, latte delle, il, il formaggio fatto con eh, il latte delle sue vacche, sia il misto fatto con il latte delle, delle vacche e delle pecore di Alessandra. E, um, un elemento dico subito, che accomuna tutte è, è legato alla certificazione eh, di produzione biologica. E, um, che cos'è una certificazione? Una certificazione vuol dire che c'è una o più persone che vanno dentro le aziende fanno tanti controlli, non solo della carta che deve essere compilata, eh, dal, dall'inizio alla fine, quindi dalla modifica di produzione biologica, fino a tutto quello che avviene in campo e all'interno degli degli elementi di produzione e quindi attesta che tutto quello che fanno rispetta un disciplinare di produzione biologico quindi si può produrre si può fare agricoltura in tanti modi dall'agricoltura convenzionale, le produzioni integrate fino alle produzioni biologiche ecco, in questo caso si tratta di produzioni biologiche che ad esempio nell'ambito delle ehm, delle coltivazioni vegetali significa che non vengono utilizzati prodotti chimici di sintesi ma solo prodotti, eh, diciamo, passati nel termine fra virgolette naturali. Eh, il rame e lo zolfo eh, esistono in natura e poi vengono riutilizzati diciamo, per proteggere da tantissime malattie fungine. Eh, ci sono anche nell'ambito delle, delle produzioni animali determinati capitolati di produzione e eh, tutte queste tre aziende rispettano queste tipologie di, eh, di regolamentazione che sono definite a livello europeo. Infatti in ogni, guardate bene le confezioni perché noterete una eh, fogliolina fatta con delle stelle su sfondo verde che è proprio il simbolo europeo dell'agricoltura biologica. Mm, non mi addentro in ulteriori dettagli, però ci sono veramente tanti aspetti che riguardano anche le, eh, le operazioni agronomiche che si fanno che sono molto importanti nell'ambito della... Eh, agricoltura e biologica, anzi, ancora più importanti forse eh, lega, mh, rispetto ad altre produzioni convenzionali. Ecco, magari con, con qualcuno ci confronteremo su questa. Ecco. E, <coughs> e ci sono appunto degli enti di certificazione per chiudere questo discorso, che proprio di lavoro fanno questo. Fanno i veri e propri controllori. E, da, da quanto tempo siete certificati biologici? Eh, io sono certificato dal 2000. È una. All'inizio è stata una scelta fatta per fare business nelle zone nostre che sono zone abbastanza svantaggiate, eh, sono, è un'atticoltura marginale di, di, di colline, eh, poi dopo invece con il passare del tempo è diventata una bella convenzione, una cosa a cui teniamo tanto eh, e che ci pone mh, nei confronti dei nostri clienti eh, con un rapporto di... Eh, collaborazione e di stima reciproca eh, perché chi apprezza il biologico eh, secondo noi è una persona che eh, cura eh, la propria persona ma anche eh, è diventato per noi anche uno stile di vita, un, un modo per ritornare un pochino indietro all'agricoltura che si faceva una volta senza stravolgere più di tanto perché eh, a dire il vero la nostra, nelle nostre zone non è mai stata un'agricoltura eh, intensiva portata a, al massimo. Ecco. Eh, abbiamo rimesso qualche cosina a posto e, e un passettino indietro e siamo contenti di quello che facciamo. Sicuramente c'è un indietro, ma sicuramente ci vuole comunque tanta tensione nel fare ogni, ogni singola cosa e quindi. Eh, sicuramente un impegno molto elevato ecco. eh, quindi c'è questo rispetto di tutto l'ecosistema che è quello della stalla ma anche del campo ecco. mi dicevi prima che tu, diciamo, nella tua azienda c'è un ciclo chiuso eh, ci spieghi, eh, nelle vostre aziende ecco, ci spieghi che cosa vuol dire avere un ciclo chiuso all'interno dell'azienda ti lascio grazie vuol dire che praticamente gli animali sia sì, le mie pecore che le vacche di Alvaro mangiano per quanto riguarda i foraggi e le ervamente prodotte in azienda da noi e, e per quanto riguarda le granaglie mangiano orzo, farina e pisello che anche quello viene prodotto da noi in azienda e null'altro. Questo ci dà la possibilità di tenere più controllato ma anche il prodotto che ne deriva perché noi sappiamo che cosa abbiamo fatto nel campo. una forma ecco di, di assicurazione di quella che è proprio tutta la, la filiera produttiva allora passiamo dalle colline nella zona appunto della Bordona allora entriamo in un vigneto eh, un vigneto dove si produce uva dal 1700 mi dicevi prima e si produce vino dal 1800 quindi siamo alla quarta generazione con Augusto eh, che cosa vuol dire fare vino d'agricoltura biologica, anzi vino biologico da poco tempo, Ecco, visto che ha cambiato proprio la, il modo ecco, in cui si può presentare un vino, ti faccio fare un passo in avanti, ecco, ti ringrazio, quindi lascio la parola a Augusto dell'azienda vitivinicola Zuffa. Allora il tema, tema dell'Expo di quest'anno è del prossimo anno, e quindi la fiera più importante dove si presentano... Eh, le eccellenze di tutte le nazioni al mondo nella tecnologia, nell'agricoltura e quant'altro è nutrire la terra, nutrire il pianeta. Quindi questa eh, iniziativa del Silvio Pellico capita proprio a Fagiolo. Eh, le aziende che sono state invitate hanno eh, per voi consumatori un valore etico, un valore... Eh, che va al di là della mera consistenza del prodotto, quello che noi eh, cerchiamo di fare è eh, ripristinare quel cordone ombelicale che lega voi alla terra, noi ci siamo, ci siamo ancora, lavoriamo ancora nella terra e eh, ciascuno dei nostri prodotti nasce prima dell'uomo stesso, la vitis vinifera ha dai 130 ai 200 milioni di anni. Noi compaiamo sulla Terra, si stima, dai 250 ai 500 mila anni fa. Tutto quello che va al di là dell'uomo, che va al di là della eh, conoscenza dell'uomo, del... Eh, quindi anche il corpo stesso dell'uomo non è conosciuto e non nasce dall'intelletto dell'uomo quindi è creato a monte come siamo, come siamo noi creati no? quindi eh, quello che noi andiamo a rappresentare con questi prodotti è eh, un, uh, un medicamento per il corpo è veramente quello che noi siamo noi possiamo curarci attraverso il cibo possiamo, possiamo curarci attraverso i vini attraverso i prodotti che nascono dalla terra perché il... Uh, il, il buon Dio per chi ci crede eh, o eh, la natura li ha fatti per noi quindi tutto quello che è stato creato poi dalla industria farmaceutica e quant'altro è un qualcosa che viene copiato dalla natura, quindi quando noi eh, parliamo di un, di un qualsiasi elemento è un qualcosa che l'uomo ricrea copiandolo dalla natura quindi può essere un antiossidante chimico come l'anidride solforosa che non è presente nei nostri prodotti, nessuno dei nostri prodotti è un qualcosa che l'uomo ha copiato dalle, dalle piante, ha ricreato quindi eh, noi saremo, rappresenteremo l'agricoltura dell'Emilia dell Romagna all'Expo 2015, saremo il vino eh, ufficiale del, dell'Expo e il messaggio che diamo è questo, i prodotti italiani sono, eh, sono i più sicuri al mondo, i prodotti europei, come diceva giustamente eh, Stefano Cristiano, eh, sono i prodotti eh, più controllati al mondo. Allora pensate eh, la grandezza della nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione, la memoria di quello che noi siamo, da Leonardo a Michelangelo fino ai giorni nostri, sono la rappresentazione di tutto questo. E quando un cinese compra un uh, prodotto italiano certificato biologico, lo fa, uh, lo fa perché? Perché è per la sicurezza alimentare che c'è dietro. Quando noi andiamo a mangiare un... Eh, a Shanghai e prendiamo un prodotto europeo. Pensate che i cinesi, i cinesi ricchi, e per cinesi ricchi si intende cinesi che viaggiano in elicottero da una, da una loro azienda ad un'altra e che hanno nel, nel garage diverse Ferrari, diverse Lamborghini e bevono solo vini italiani e francesi, quindi un prodotto europeo, danno ai loro figli solo latte in polvere tedesco. Non si fidano della catena alimentare cinese. Quindi quello che eh, noi siamo, siamo l'eccellenza del nostro paese nel mondo, attraverso l'enogastronomia noi eh, rieduchiamo, rieduchiamo le persone alla, alla grandezza del, del valore italiano, quindi noi siamo il 73-75% dell'arte nel mondo, siamo il 50% dell'enogastronomia nel mondo e questa è una, una grandezza per il nostro paese che può influire anche sul PIL, se noi riuscissimo a... Eh, Intervenire su quei prodotti contraffatti, abbiamo nel mondo eh, ogni 100 parmigiano reggiano 93 contraffazioni, quindi solo, solo 7 originali. Abbiamo nel mondo ogni eh, prosciutto San Daniele 80 contraffazioni e 20 originali. Così anche come per eh, i vini a denominazione di origine protetta, denominazione di origine controllata e garantita. Quindi, eh, tutto questo siamo noi che possiamo rappresentare nel mondo l'eccellenza per, per le no gastronomie e per l'arte e attraverso il biologico noi eh, possiamo curare noi stessi. Molto spesso siamo, eh, io ho avuto il piacere per il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico di fare educazione alimentare a San Paolo, a Shanghai, a New York, quando noi andavamo a dire alle, a queste persone che con un miliardo di dollari avrebbero, eh, avrebbero eh, avuto modo di prevenire poi 100 miliardi di dollari di spese in malattie sanitarie, questi si ascoltavano e si sta andando verso questo, quando la, la First Lady di Barack Obama nel, nella Casa Bianca non mette più i fiori ma mette l'orto biologico e comunica uh, agli americani che è questa la direzione, cioè nutrirsi bene curare il proprio corpo attraverso il cibo e quando ad Harvard prescrivono il vino come un farmaco vuol dire che c'è un cambiamento di consapevolezza allora facciamo il messaggio che vogliamo darvi insieme eh, insieme ad Alvaro eh, Alessandra, insomma, e le altre aziende che, eh, che sono qua, eh, con cui ho il piacere di essere qua per voi e con tutto quello che ci comporta perché anche noi siamo veramente oberati. Quindi, per essere qua con voi, vuol dire veramente che ci teniamo. E, mm, vuol dire che eh, noi eh, vogliamo che voi abbiate più attenzione a quello che introducete nel vostro corpo perché può creare danni irreparabili, poi lo vedete fra 10 anni, 20 anni, attraverso tutte le malattie che, eh, che poi possono comparire, piuttosto che la vostra macchina, purtroppo eh, l'uomo moderno ha più attenzione eh, di quello che introduce come carburante nella propria automobile, nonostante cambia una ventina di automobili nell'arco della vita, piuttosto che quello che introduce nel corpo. Il nostro corpo è una macchina quasi perfetta, quindi ha una tolleranza incredibile, però la maggior parte delle malattie viene proprio da questo, perché non usiamo più il cibo con, come un, un medicamento, cosa che naturalmente eh, per tutti gli animali è così. Eh, un piccolo esempio, poi basta perché sennò mi dilungo troppo e vi tedio. E, quando uno scoiattolo si nutre, e a un certo punto il suo istinto gli dice basta con le ghiande, le mettiamo da una parte, perché se ne, eh, ne assumo troppe, eh, cosa succede? Succede che diventa pesante e viene preso dal predatore che se lo mangia. Noi non abbiamo più predatori, siamo in una cupola di vetro protetti, quindi per questo abbiamo malattie di obesità, malattie cardiovascolari, tutto quello che ne compete. Perché non facciamo più l'attività fisica che eh, è naturale, cioè tutti gli esseri viventi nascono per una certa attività fisica. Se, eh, se non utilizziamo il nostro corpo ci, si atrofizza e se non utilizziamo la nostra mente si atrofizza quindi tutto quello che è eh, dalla natura va dal caos verso l'ordine tutto quello che eh, noi creiamo anche con il nostro intelletto ma eh, va in contrasto con quello che è la natura quello per cui siamo stati creati eh, si, eh, ci si ritorce contro quindi questo è il messaggio più attenzione a quello che mangiate più attenzione a quello che bevete perché è l'assicurarsi una... Una, una sanità nel tempo del vostro corpo il vino che faremo per l'Expo è stato studiato sia da un punto di vista biologico, quindi agronomico e enologico da me, che da un punto di vista eh, medico, medico dal, dal professor Antonio Monti del mare termale bolognese quindi noi abbiamo studiato tutto quello che è il, che sono gli elementi eh, in agronomia di coltivazione del suolo di eh, mix di leguminose e craminacee nell'enerbimento del vigneto nutrizione organica del suolo e eh, legato al tipo di vinificazione per avere un certo numero di minerali, un certo numero di nutrienti specifici per la salute del nostro corpo. Quindi c'è tutta una relazione medico-scientifica eh, che verrà eh, redatta a supporto del lavoro fatto in diversi anni. Quindi, questo vino sarà eh, un, un medicamento per il nostro corpo, come dovrebbero essere tutti gli alimenti. Scusate se vi ho tagliato le indicazioni, io aggiungo un, un dato ecco, rispetto a quello che hai detto, tu ci hai parlato di sicurezza alimentare Allora, eh, voglio sottolineare questo tema perché è molto importante non ha detto un, un numero a caso indicando che le produzioni made in Italy, le produzioni italiane sono fra le più sicure al mondo e chi lo certifica è EFSA cosa vuol dire EFSA? è l'autorità europea per la sicurezza alimentare che guarda caso, è europea ma ha sede a Parma ed è proprio l'EFSA che ogni anno fa un'analisi di quelli che sono i residui sui campioni ad esempio di ortofrutta che vengono prelevati, fa veramente migliaia, decine di migliaia per precisione di analisi e le produzioni italiane rispetto anche alle medie europee considerate che hanno un, chiamiamolo errore, comunque un margine di errore dello 0,6%, quindi vuol dire che, quello dico in senso positivo, il 99,4%, dei campioni analizzati sono assolutamente a norma, ecco, quindi è un dato che è molto superiore ecco, rispetto a quello che è la media europea, quindi il dato che tu dicevi sulla sicurezza alimentare è proprio certificato da un ente che è Superpartes che ha eh, sede a Parma e uh, si occupa dei controlli ecco, a livello europeo. Per quanto riguarda il benessere animale, tutto quello che è l'aspetto delle produzioni animali, il sistema veterinario italiano è fra i più efficienti al mondo, non a detta nostra, ma naturalmente a detta di quelle che sono le, le autorità europee. Allora, siamo passati dal, allora, dai formaggi ai vini adesso entriamo in, in un'azienda che è nella zona, nella bassa possiamo dire, ne è uscita proprio una S molto romagnola e, e parliamo anche di una storia che è legata un po' a un cambio di prospettiva se così possiamo dire quindi, diciamo, le origini non sono quelle del 1700 ma l'azienda è più nuova e è, è diretta da Chiara Boschi eh, che di mestiere diciamo non si occupava di agricoltura, che cosa facevi prima? Facevo la grafica pubblicitaria, eh, l'azienda comunque c'è da tanti anni perché prima era di mia nonna, semplicemente quando nel 99 ho deciso di cambiare lavoro e non per eh, perché andava di moda, ma semplicemente per scelta ho deciso di trasformare l'azienda di mia nonna da convenzionale a biologico. Poi lei aveva eh, della vigna, io Insomma, già da passare da grafica a mettermi a fare del vino ci vuole un po' più di esperienza. Eh, sono andata in diverse aziende bio di imparare a, a lavorare nel campo, io ho iniziato con le fragole, eh, ho imparato a, a piantarle, a raccoglierle, a pulirle, a pulire le erbacce perché eh, io non sto dilungarmi tanto, però nella praticità, nel biologico, una cosa che bisogna fare sempre a mano è togliere l'erba, cosa che nel convenzionale si dà un po' di diserbo e, e la cosa è fatta, e poi una produzione di pesche, e seminativo e basilico da seme, e quattro anni fa, un po' per salute, ho deciso di farmi dei prodotti perché effettivamente... Eh, bisogna imparare a mangiare bene. Infatti, condivido praticamente tutto quello che ha detto lui perché ehm, la gente dice: Ma il biologico non è vero? Il biologico, che cos'è?. Io sono andata a fare l'anno scorso il, um, il patentino per i prodotti fitofarmaci, mi hanno chiesto: Ma cosa sei venuta a fare? E ho detto, Adesso è d'obbligo. E eh, sentir dire. Quanti veleni pesticidi e fungicidi danno nel convenzionale, io pensare, non ho figli, ma pensare ai miei nipoti che in mensa mangiano della frutta convenzionale a me dà parecchio fastidio perché comunque la robaccia che danno è tanta. Poi dopo a me chiedono: ma quando piove, vabbè, insomma, non si può avere tutto, io il mio impegno ce lo metto, poi se potessimo sono da sola, passerei alla biodinamica perché è un passaggio successivo al biologico che mi piacerebbe già da tanti anni ma mi farei proprio molta fatica ma ci proverò perché sono abbastanza determinata e penso che comunque anche la terra abbia bisogno di energie che vengono dappertutto per ora il mio amore dà tanti buoni frutti perché io nelle mie frate non ci ho dato niente sono venute tante buone e i miei prodotti sono fantastici quindi sono contenta, dopo avrete la possibilità di sentirli e niente, non, non mi dilungo oltre perché lui ha spiegato benissimo tantissime cose. Se avete delle domande, più che volentieri. Mm -hmm quindi tu lavori nel tipo fresco, poi appunto fai tutta una linea di, di trasformati e quindi il, eh, anche qui entrano quelle che sono le regole dell'agricoltura biologica anche nel fare i trasformati legati a quelli che possono essere eh, conservati o non conservati a quelli che possono essere utilizzati con... quindi... il è il sottinteso che non ci siano conservati l'avevo scritto <ride> il mio ente mi ha detto no, non scriverlo perché la lo ripeto anche per la telecamera quindi cioè non ci sono appunto non è necessario scrivere senza conservanti perché nel disciplinare del biologico non prevede l'utilizzo e è importante quello che hai detto sulla questione delle diciture perché tutto quello che vedete riportato nelle etichette è regolamentato quindi è veramente molto importante quello che viene scritto perché è a tutela del consumatore e quindi c'è tutta una serie di c'è cioè una disciplina vera e propria, una serie di norme che prevedono quanto può essere riportato in etichetta come ad esempio fino a un po' di tempo fa, dicevamo prima, si poteva parlare solo di vino da uve che provengono dall'agricoltura biologica mentre proprio recentemente, entro quest'anno, eh, da uno scorso si può parlare proprio di vino biologico quindi cose che comunque magari in cantina si facevano già quindi tutto quello che potrebbe essere usato, non lo so, per chiarificare, eh, quindi anche qui ci sono delle, dei prodotti che, eh, in, eh, che in biologico non possono essere utilizzati. E faccio un ultimo giro solo proprio per eh, fare una presentazione di quello che potremmo degustare ecco, nel corso di, eh, di questa serata, che così do la parola direttamente ai eh, protagonisti. E, ho detto la parola degustare, non mangiare, apposta, perché, perché degustare non vuol dire non dipende dalle quantità, ecco, passatemi la battuta, però eh, degustare perché da ogni prodotto possiamo trarre quella che è una esperienza, eh, nel vino adesso io sto facendo un percorso ecco, legato all'Onava a che è un, un ente che si occupa di è un'associazione che si occupa di formare delle persone come assaggiatore di vino ecco. e quindi eh, il riuscire a comprendere mh, da un prodotto quelle che sono le caratteristiche eh, legate a quello che puoi vedere, quello che puoi sentire con il naso, quello che puoi sentire con... Con il gusto, ecco, il, eh, il prodotto alimentare ci mette alla prova con tutti i nostri sensi, ecco. E quindi degustare vuol dire, ok, bene, adesso lo stiamo vedendo e eh, sentite sicuramente già la polina in bocca per tutto quello che state, che state guardando, ecco. Però, eh, ci mettiamo alla prova questa sera. Quindi vi chiedo di eh, assaggiare quello che assaggerete dopo, eh, adesso ascoltando, quindi usiamo l'udito perché ci viene presentato, ecco, quello che, che andiamo a. Che andremo a degustare dopo, però dopo avremo modo di utilizzare tutti i nostri, i nostri sensi per comprendere al meglio eh, quello che è il, il prodotto che appunto entrerà nel nostro corpo. Allora, lascio eh, la parola a voi che ci presentate nel dettaglio ciò che andremo ad assaggiare. Dunque, eh, noi questa sera abbiamo preparato un assaggio composto da due formaggi misti, un capecola di cui uno è, che è un misto, ed è questo, è un misto un pecora a latte termizzato, cioè praticamente il latte viene pastorizzato, e l'altro è questo qui che invece è un misto un pecora a latte crudo, la percentuale di latte di pecora in entrambi i formaggi è uguale, è attorno al 40%. Voi sentirete notevole differenza perché la lavorazione a crudo lascia inalterati i sapori dei latte di partenza e per quanto riguarda le proteine non vengono, eh, non vengono scisse durante il processo di termizzazione. E quindi è un formaggio molto più saporito, quello al latte crudo. in Quest'altro invece è un formaggio più arrotondato come sapore. Eh, e in ultimo abbiamo messo una ricotta di siero, di bucca, una ricotta molto semplice, molto delicata, e abbiamo abbinato queste tre cose con due confetture, che è già finalmente la chiara, e quella più scura è pesca e caramellate, invece quell'altra è pesca e zero. Perfetto. Non sono disposte a caso le bottiglie e ci dirà anche perché. Allora, condivido pienamente quello che diceva Cristiano prima. E attraverso i nostri sensi noi andiamo al di là di quella che è la nostra conoscenza. Una roba, un esempio rapidissimo io posso avere due vini identici dal punto di vista dell'analisi di del laboratorio di quello che come, eh, come oggi ci è, ci è dato conoscere quindi i 220 antiossidanti che conosciamo nel vino gli acidi che conosciamo nel vino eh, gli zuccheri, gli alcoli, i polialcoli eh, le sostanze coloranti e quant'altro poi al, all'olfatto, al gusto e alla vista li sento diversi questo perché i nostri sensi si sono selezionati in migliaia di anni, quindi quello che andiamo a fare adesso, che può sembrare un qualcosa di banale, mangiare, nutrirci, in realtà è, è un qualcosa di fondamentale, perché attraverso i nostri sensi noi abbiamo un'analisi di tutto quello che ci circonda, una mappatura continua in tempo reale, che ci permette di comunicare tra noi anche in questo momento, che va al di là della conoscenza stessa del nostro intelletto, quindi è un qualcosa di fondamentale. Allora, eh, i vini che vi ho portato sono una, una parte dei vini che facciamo, diciamo i principali, eh, non sono pochi, questo è abbastanza, è abbastanza impegnativo per noi, però i clienti, eh, non so, una, una catena alberghiera a 5 stelle piuttosto che... Eh, 6 stelle, 7 stelle, quello che è vuole scegliere una cantina per ogni regione d'Italia o di Francia e vuole tutti i vini da quella quindi non vuole più interlocutori per cui devi avere una gamma di vini abbastanza ampia quindi mh, un onere importante per il produttore però anche un, un piacere perché eh, il fare cose diverse continuamente ci dà eh, ci aggrado, cioè ci dà grande piacere Allora, mh, abbiamo tre spumanti un Brut Grand Cuvé, un Dry Rosé Grand Cru e un, un Du, quindi secco, semisecco, dolce. Poi abbiamo un pignoletto frizzante, quindi spumanti, frizzanti, e purtroppo ne abbiamo solo uno perché abbiamo esaurito l'altro. Poi abbiamo bianchi fermi, ho portato uno chardonnay e un pignoletto, quindi un internazionale e un autoctono. Poi abbiamo una gamma di rossi, dagli internazionali che abbiano il Sauvignon eh, ai, ai nazionali, San Giovese, eh, Barbera, eccetera, eh, e vini liquorosi o dolci, quindi abbiamo il terzo passito, la rassegna internazionale dei passiti, un sul maturo fermentato in cratelli di Roer e D'Alie sotto terra nelle nostre bottele del 1700, quindi azione dei microrganismi del vino, azione dei microrganismi del legno, più le muffe che veicolate dall'ossigeno penetrano all'interno dei cratelli stessi, quindi sentirete delle note molto molto particolari, canditi, fichi caramellati, mine di castagno, confetture del Bicocca e ben si sposeranno gli ultimi tre vini con, con quello che vedete. L'ultimo vino è un, eh, invece un vino che si beveva nell'antica Roma, la Roma Repubblicana, quindi è un gusto di uve piuttosto che un vino, eh, I romani facevano venire i ghiacci da, dall'Aquila, poi lo raffreddavano, lo bevevano molto freddo, gli aggiungevano il miele per la conservazione, perché come sapete eh, l'alta concentrazione zuccherina oppure l'alta concentrazione alcolica, l'alta concentrazione acidica sono quelle che preservano, sono le sostanze che preservano gli alimenti, loro gli aggiungevano il miele e poi a tavola gli aggiungevano dell'acqua, quindi è un mostro di uve perché ha proprio 5 gradi eh, di alcol molto, molto profumato aromatico con delle note di mora eh, ribes lampone insomma tutto quello che è frutto di bosco il eh, precursore del vino che rappresenterà ehm, eh, l'expo è il vincitore del primo tradizione l'expo 2010 a Shanghai che è una riserva di Sangiovese anch'essa fermentata in cartelli di rore sottoterra Qui invece avete note di foglia di tabacco cubano, peperosa, ciliegie sottospirito, eh, rosa canina, insomma molto particolari si sposano bene eh, sia con i formaggi che con, eh, che con le confetture. Scusate se mi dilungo ma cerco di riassumere ma talmente tante, sono talmente tante le cose da dire. Grazie Cristiano. Sì, beh, considerate che quando ad esempio facciamo le serate di studio per le degustazioni, comunque su un vino all'incirca un quarto d'ora, 20 minuti, ci stiamo. Ecco. Quindi tu ci hai spiegato eh, tutta la tua produzione in tre minuti, ecco. Quindi, eh, lo stesso sono delle caratteristiche anche comunque in tutti i prodotti trasformati che non sono banali ecco, da descrivere. Da ci dai una così una overview, non mi viene, una panoramica, ecco, su quelle che sono. I, um, i trasformati, che cosa andremo a degustare? Ho visto degli abbinamenti molto particolari, appunto, pesca e zenzero. Come ti sono venute queste idee? Allora, come ho detto prima, io ho una bella produzione di pesche e col fatto che, mh, purtroppo, parlando proprio, io sono una piccola azienda e pagano niente. Eh, ho pensato di dargli io il valore aggiunto, ho delle pesche fantastiche che fanno dei prodotti fantastici quando mi danno niente penso, ma qualche miseria, ma lo sentono quello che viene fuori? Io quello che vi faccio sentire è la pesca caramellata che però sono inventata perché io vado, mi faccio trasformare il mio prodotto in un laboratorio a Villa Graffa di Forlì che si chiama Chef Service, lavorano solo con biologico e biodinamica e con lui, visto che ho fatto confetture, pesche sciroppate, succhi, gli ho chiesto qualcosa di diverso. Tipo, io ho i fichi, però vorrei fare anche con le pesche. Abbiamo provato a farle, è venuto bene, è venuto un prodotto un po' diverso perché mh, altrimenti io faccio dei mercatini si troverebbe già questa roba da altre parti. E devi sempre pensare a qualcosa di diverso. Ho fatto la pesca e lavanda. Perché ho anche la lavanda certificata, avevo fatto fare dei biscotti a una mia che è una biscotteria naturale e ho fatto fare la profettura pesca e lavanda. Personalmente non mi piace per niente, ma la continuo a fare perché la vendo. Però se devo fare poverina pubblicità non mi piace. Ho fatto la pesca in trezzo quest'anno perché me l'hanno proprio chiesto i miei clienti, allora ho provato a farla ed è strepitosa. E, ripeto, avendo tante pesche, posso fare tanti tipi di, di, di abbinamenti e tra l'altro la particolarità della pesca caramellata è che l'agricoltura Italia perché gli ingredienti, mh, io c'è un libro dove c'è scritto che eh, bisognerebbe mangiare eh, degli al massimo 5 ingredienti in un prodotto in cui si compra e lì mi piace l'idea perché ce ne sono solo 3 pesca, limone e succo concentrato d'uva perché è un dolcificante come può essere il succo di mela lì ho deciso quello perché è un'azienda di Forlì quindi cercare di limitare anche i chilometri, e quindi agricoltura italia. La pesca e zenzero l'ho fatta con lo zucchero di canna perché comunque ammortizza un po' il prezzo, solo per quello, per vedere un po' come andava, io le devo testare, non, cioè faccio piccole produzioni. E così vi farò sempre il succo, pesca sempre dolcificato con succo d'uva, così è sempre agricoltura italia perché gli ingredienti sono sempre pesca, succo di limone e succo concentrato d'uva ho anche la versione con lo zucchero di canna costa leggermente meno e magari i bambini preferiscono le mamme preferiscono dare quello solo perché si avvicina di più come sapore al succo che si compra diciamo al supermercato e poi farò, mh, abbiamo fatto una pasta con il pesto io facevo il basilico da seme un anno dopo che l'ho tagliato io non lavoro subito la terra eh, piove, e rinato allora ho detto, ma cosa faccio? Ho fatto il basilico e il pesto. E tra l'altro, il primo anno l'ICIA non me l'ha voluto certificare perché ho detto: ma è rinato? Non posso? No, l'ho dovuto piantare apposta, allora in quel modo lì. Però insomma, io ho due prodotti che non sono certificati, ma solo perché è uno sbattimento e, e non, no, non l'ho fatto, non lo farò il prossimo anno. È perché certe volte si fanno anche solo delle prove e fare la certificazione eh, certe volte parte. Io devo fare tutto, la grafica eh, eh, raccogliere, portare da sonda sola, quindi certe volte eh, vabbè, ci penso il prossimo anno, tanto non scappa. Insomma. Poi vabbè, ho il succo alla giuggiola, la, la confertura alla giuggiola, anche qui avevo chiesto allo chef che cosa si poteva fare con la roba che ho attorno a casa e avevo le giuggiole e mi dispiaceva vederle cadere. tante cose per chi ha piacere di, di sentirle volentieri quindi vi spiego come vengono fatte allora, per chiudere e poi dopo lasciarvi proprio eh, lasciare lo spazio alle degustazioni tutti i prodotti che vedete adesso, questa sera faremo le degustazioni poi potete appunto, beh, ci sono già i valletti e i camerieri pronti <ride> e, i prodotti possono allora essere acquistati, prenotati quindi comunque dopo vi metterete d'accordo direttamente con i vari produttori poi insomma siamo vicini a Natale e come dicono le statistiche la, la cesta col prodotto agroalimentare è uno dei regali più, più apprezzati quindi sicuramente questa è una pubblicità che vi faccio io io lo faccio già, quello di comprare, di fare delle ceste con prodotti di questo genere, quindi è una buona occasione per non arrivare all'ultimo con, eh, con i regali di Natale, sicuramente saranno molto apprezzati e um, quindi per questo lo, ci mettiamo direttamente alla corona anche per il tipo di, di degustazione ecco, veramente vi invito molto a usate tutti i sensi quindi usate eh, il naso allenatevi anche a, a sentire prima il profumo di quello che, che mangiate perché veramente vi aiuta molto ecco, a capire quello che è il il prodotto che andate a degustare una nota da un altro numero eh, come giornalista sono abituato ad andare a pescare questi numeri perché danno un'immagine della realtà dicevi, non me le parlo voi pensate che per produrre un chilo di pesca più o meno siamo sul 0,35 0,32, 0,35 di costo di produzione e eh, spesso quando vengono conferite magari in cooperative non per dare la colpa alle cooperative però sono i centri di conferimento più classici qui da noi Quest'anno più o meno siamo fra 0,20 e 0,25 vuol dire meno 10. Ecco eh, per non parlare di quello che succede nell'ambito di insomma, quindi eh, anche in questo ambito, ecco. Quindi sicuramente, ecco quello che si dicevi eh, legato anche a questo tipo di scelta è una scelta imprenditoriale, ecco. Eh, e secondo me appunto è una scelta in questo caso appunto giusta perché proprio sei riuscita a. Non ci si può niente, almeno ho la soddisfazione di fare un prodotto buono e la gente torna e dice sai chiara che hai fatto proprio un buon lavoro e buono e allora almeno quello guarda, almeno quello mi dà una gran soddisfazione. Allora, alla soddisfazione direi che facciamo un bel applauso. <ride> Basta parlare a voi l'incontro diretto con i produttori. Luca e Luca, Luca. sono pronti, Beh, è libero ecco, quindi vi eh, lascio direttamente spazio a voi per, per incontrare i produttori e grazie a tutti per l'attenzione